Oh, Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno e sono il compagno del, del mio migliore amico di nome... <ride> <ride> eh, io sto mangiando taralucci di base scaldati dati friabili, no? Scaldatelli friabili, che sono strapicanti e sono non buonissimi. E per questo il mio assistente mi devi portare una cosa d'acqua Portami una bottiglia d'acqua, ok? Una bottiglia Assistente, vai, vai, forza E poi la te mio vai. fratello, però nessuno lo sa Ah Oh, e eh, vieni su sta mappa allora Si sto entrando Ah, ok, scusami sono... eh, Scusa Solo che ragazzi c'è una connessione di M proprio No, perché sto? Perché mi è comparso il sito Oh shit, vedete che ci sto entrando. Oh oh oh. oh, oh. Vedete che non mi fa entrare? Non mi fa entrare, boh, strano. Oh shit. Oh shit, vabbè, raga, non mi fa entrare. No, perché? Davvero? Sto riprovando un'altra volta Dai ce la vuoi fare Mettiamo su, su di te Ma oh, guarda mi è sì. Uh, sì. Che mi dice L'esperienza richiesta è piena Nuovo tentativo e Devi aspettare Aspettiamo da Aspettiamo sì. Aspettiamo oh, shit, Mi è passato uno mi ha passato uno con la sua barca a 3 centimetri. Ma chi ha questo? C'è Dream, è Dream, Dream su Roblox. Raga, sono passati tre anni Ed è questo quello che... Ok, no, sono entrato Raga, dopo tre anni sono entrato eh, Tre anni ci ho messo Ma è vero, ce l'hai fatta Che sì, c'è? In tre anni... Non... Allora Can you on please boarding of Non so l'inglese Non so l'inglese so okay. Ho fatto tutto a caso Allora, sono in una foresta perché sono al cerchio di. Ma cos'è un rito satanico questo? Ciao! Wow. Cos'è questa cosa? È la mia barca! Oh oh. <ride> che barca è questa! È la barca più bella del Oddio, mondo! Raga, che barca! <ride> Ma cammina al contrario! Ma ecco, ecco, ecco, ora vuoi! Eh, basta mettiti una sedia, devi cliccare sul martello e metterti quel seggiurino che devi.. Sulla okay. bocca mia mettilo, eh! Sì dove sta la barca tua Ok ecco L'hai messo il seggiolino Sì l'ho messo il seggiolino <ride> Cosa è buono Ma non quello Quello non lo puoi mettere Perché sennò no poi la barca No perché non si muove più la mia No devi dargli quel seggiolino Mi <ride> usare la X. la X Ma perché mi spode la barca Ma cosa stai facendo esplodere? Eh, sapessi Ok, sono. ho usato la Hitz Che se giù non lo mette? Stai fermo Il primo, quello là, quello che è lo sgabbello quello, No, quello, lo sgabello. Ok, sì, ok, ho trovato lo sgabello. Oh, bravo, dai Ok No, non mi fa muovere Vabbè, Bruno, togli lo sgabello e entra così, rimani in piedi Non entro Quindi, con i piedi Non ti posso fare niente Attacca, no, sopra, <ride> l'alte di così, Vabbè, proviamo No, no, vabbè, dai, bravo, entra Oh, lo sai, fermati! Che non mi fai Oh! Che cavolo se ti muovi! Sono sopra! Dai, non sopra! Sopra è pericoloso! It's dangerous! Entra! Come faccio ad entrare? Non mi fa entrare! Vabbè, sta solo. Raga, in una mappa, in tutta la mappa di Minecraft ci sono due persone che non riescono ad entrare dentro. Ah, no, Vabbè, rotto. mettiti sopra! Ecco, sono. Come cavolo faccio ad entrare? Eh? Non lo so. Bruno. Ecco, sono entrato. Ah, ecco, no, raga, che andiamo, bello. Ripeto: in tutta la mappa di Minecraft ci si sono. No, no. ci sono due persone che sono riuscite ad entrare dentro la, la macchina. Navigando, navigando, no, no. E schianti... navigando e navigando. Eh, eh. <ride> ma sta. Mia, ma, mia ma chi è che mi ha ucciso? Raga ma tu stai, ma mi posso costruire? Aspetta, ti invito nel mio team, invito. anzi no, chiedo se posso entrare nel tuo. Ma guarda, quindi è su sì, è su sì, non. Scusa. E come si fa a costruire una barca? Ti ho mandato la richiesta per tra. Ecco. Allora, ora ti faccio vedere la mia barchetta, Spota! come si come si fa? la barchetta scelgo te brava dai adesso ti metto il seggiolino, ti metto il seggiolino Manuel che sei porco tu ti chiamo sempre male eccosi tuo seggiolino bellissimo io fu raga in tutta la mappa di Minecraft Dijon. di Roblox no, Roblo no, ci Dijon. sta un tizio che è riuscito ad andare dentro al suo seggiolino Certo, mamma mia, no. bella mappa che hanno fatto. Beh, guarda che cioè, guarda, questo è il sotto della mappa. E questo cos'è? bedrock, quella cosa. E questo è il No, di... sono... sto... Sto... sto, sto chiudendo la barca nel caso io e te siamo in pericolo. Aspetta, se non giro non è facile. Allora, costruire. apri la barca, vuoi vedere come la apri? Apri la barca. Ah, hai chiuso la barca. Ok, è chiuso la barca. Puoi di qua barca, la... Ma come fa a costruire? Eh, se avessi, intanto pensiamo a vincere, perché è molto difficile anche quello Allora, che dobbiamo, ma dobbiamo, allora, dobbiamo Raggiungere il tesoro Alla Si trova di... Parti! Dai, parti! le isole si trova Dai, parti! Aspetta, sto proteggendo il motore Ah, allora, pure il motore protegge, ma poi dopo non gira? No, perché senza motore non possiamo muoverci Ma dico, non gira il motore se lo proteggi No, anzi funziona meglio. Ah, bene. Vorrei che me è il motore... Beh, siamo noi da sotto. Questi, questi sono i miei piedi. Ammira i miei piedi. No, non sta piedi. Allora, dov'è la mia da capitano? Eccolo. Anche se quasi di capitano, ma del capitano, va a dettagli Andiamo. Allora, andiamo a esplorare gli altri giocatori. A farli esplodere vuol dire? vai ecco, vieni yeah, <ride> Quello è Dream, salutiamolo tutto quanto. Ah, venite anche a voi, ragazzi! E come va? Mi raccomando, scrivete nei commenti qualche cavolata. Mi raccomando. Eh, perché noi siamo molto seri. <ride> Oh, aiutiamo la signorina! Vai, <ride> perfetto! A salve signorina, volevo aiuti. Ah no, no. La, la, la, questa è la barca ballerina, signori. papà pa, pa, pa, pa. pure la musichetta quanto è bella. Ma noi siamo normali. Cosa hai detto? No, noi per caso siamo normali? Oppure non siamo persone normali. <ride> mm. No, no, non funziona più il motore. Questa è una cosa grave, se non funziona il motore no, non funziona niente. Noi siamo morti. Ma morti se non funziona il motore. Gira Faccio. la barca! Eh, gira non posso. la barca! Li sto prendendo tutti quanti! No, li sto prendendo tutti! Ah vabbè, però funziona pure così, dai. Io. Però, gira ah, la barca! Oh, la pizza buona! Funziona lo stesso, dai! Se non ci sono altre cose! Ah no! No! Chi sono questi? sono andato il motore no no il motore sono andato il motore ma uh, uh, Bruno il motore se l'ha andato ora no, dobbiamo sperare che la barca resista raga la barca deve resistere oddio no ho parlato troppo presto ho parlato! Ci sta qua una, no. la barca non resisterà mai. la barca non resisterà la barca affonderemo affonderemo <ride> esatto Prego, non morire, non moriamo, non dobbiamo morire per forza. Dai. Ma che? è? Sono i geyser! Ah oh no, sono i geyser! No! Aiuto! Dai, forza! Questa qua è la mappa cinese dei fiorellini, guardate quanto è carina! Carina! Peccato che ci stanno pure i, nin i ninji. Dove stanno eh. i ninja? Quei well, robot ci stanno lanciando dei ninja Ah, de dei martelli No, sono lame no. Lame affilate che cercano di tagliarci No, io mi sa, io mi sa che fra poco casco La messina si rompe fra po' sì, Eh, io mi... Raga, questi siamo noi da dentro Oddio, siamo no. sottoterra, siamo sott'acqua No, no, manca... Ma... Dai, man non manca tantissimo Ma non manca manco poco dai raga no, un altro pochino ah, ah no dai resisti barchetta inutile ce la vuoi fare non ce la faremo mai dai dai ce la puoi fare barchetta inutile <ride> barchetta dai, inutile eh la barchetta inutile oh sei rimessa dritta almeno sei raddrizzata almeno ah, ma che cosa no <ride> <ride> Ragazzi, aiuto, aiuto! aiuto. No, ah, ah, no, no! Ragazzi, ma la mia testa è sopravvissuta No, raga, è troppo bello, è sopravvissuta la mia testa Ok, ci sei ancora? Ci sta qualcuno? Pronto? Eh raga, ho perso la connessione internet. Eh. Cioè, diciamo, ho perso la rete, la connessione internet, non so cosa è successo Perché, boh. Non mi si connette più alla fibra, non so cosa è successo. Ah, mi si era staccato il cavo al computer. Boh, capita certe volte, ok? Scusate. Mi si era mi si è staccato il cavo al computer e eh, ho perso disconnessione adesso provo a riavviarlo e perché... eh, mi sono disconnesso e eh, eh, mi sono disconnesso ragazzi mi sono disconnesso perché c'è una connessione bassa ecco Ciao Cristian, mi c'è una connessione di M No, ti preoccupa Oh, comunque basta, fai video Io sono stupato Va bene, allora raga, iscrivetevi al canale YouTube E ci vediamo nel prossimo video Ciao, ciao Grande.